Io ho vissuto un'esperienza col calcio e col calcio a 5 sin da piccola, eh, perché con i miei 16-17 anni sono, sono arrivata in nazionale di calcio a 11. Questo arriva per un problema di fondo che è la formazione, Quindi in quel momento non c'era formazione nel calcio a 5 e il calcio a 11 stava cominciando e eh, stavano sviluppando come lo stanno facendo ora. E prendevano le giocatrici del calcio a 5 allora io giocavo a calcio a 5 e per un po di anni oh, neri, neri, sono andata con la nazionale di calcio a 11 beviamo i problemi fammi un applauso con i piedi ora che sono ancora in piedi qua non ti ascoltano quando hai sete ti stanno addosso quando bevi ah, fatto ha fatto quasi 50 bebe, presenze quindi, bebe, oh giocato per abbastanza tempo con la nazionale di calcio a 11 pure giocando a calcio a 5 allora la differenza l'ho sempre sentita il primo allenamento quando arrivavo con la nazionale di calcio a 11 era difficilissimo cambio scarpe cambio palla cambio campo sono due calci che non c'entrano niente uno con l'altro calcio a 11 è uno sport calcio a 5 è un altro sport l'unica cosa è che si gioca con la palla parlando di nazionale io sono stata fortunata perché ho rappresentato sia la nazionale di calcio a 5 che di calcio a 11 e per un po' di anni sono andata avanti con la nazionale di calcio a 11. Lì non ho raggiunto le competizioni più, più alti, più alti che esistono, però ho vissuto delle soddisfazioni e delle che non le posso descrivere. Perché... Poi a livello di calcio a 5 lì sì, ho vissuto il massimo perché il massimo che c'è in questo momento nel calcio a 5 sono i tornei mondiali e io li ho giocati tutti, quindi siamo arrivati in finale per tre volte, e allora lì sì, che posso dire che sono arrivata al massimo. E ho segnato e uno dei gol più non più belli, ma più bello per l'emozione, per, per la gioia che ho provato in quel momento è stato proprio in uno di questi tornei mondiali che. È stato contro la Spagna che in semifinale ho portato la squadra. Non l'ho portata perché siamo andate tutti, però sono stata la... ho avuto la fortuna di segnare il gol che ci ha portato in finale. Poi non abbiamo vinto, però siamo arrivati in finale. Quindi è sempre un po' di rammarico, però... L'importante è giocare queste competizioni e arrivare fino in fondo. Poi la più bella che ho vissuto è stato il Mondiale in Portogallo, che è palazzetto pieno dal primo all'ultimo all'ultima partita. E le partite sono state trasmesse in tv, quindi tutta la famiglia lì al palazzetto, gli amici che sono stati al palazzetto l'hanno visto in tv, la gente che ci conosceva per, la, per strada, una cosa fantastica. Ho giocato nell'Atletico di Madrid di calcio a 11 e nell'Atletico di Madrid di calcio a 5. In Portogallo ho giocato al Benfica, un, una squadra che è molto conosciuta per il calcio a 11, ha una struttura importantissima e anche lì ho avuto delle condizioni ottime perché il Benfica aveva appena ristrutturato lo stadio e tutti i palazzetti nuovi, tutto e noi siamo andati lì in quelle installazioni. Quindi. Eh, tornare a giocare a calcio a 11 in questo momento eh, sarebbe difficile perché ormai ho già una certa età, quindi eh, cambiare sport in questo momento sarebbe difficile, però non chiudo le porte, assolutamente no. Eh, la differenza fra il calcio maschile e il calcio femminile, la valutazione che le persone fanno di questo sport e viene io penso che sia un problema culturale, perché il calcio è sempre stato visto come uno sport maschile e allora se viene fatto dalle donne non, ha, non ha lo stesso valore. E penso che sia per questo che il consumatore no, no, non riesca a vederlo come calcio, lo vede sempre come calcio femminile o come calcio maschile. Questa è una cosa che mi dà un po' di fastidio perché il calcio non è che sia maschile o femminile, il calcio è uno sport e poi viene praticato dalle donne e dagli uomini come gli altri sport, però purtroppo siamo ancora, abbiamo ancora una lunga strada e siamo qua per questo, per percorrere la strada.